Ciao a tutti ragazzi, sono Petro, Igor e il tanke Questo è un video di ritorno, nel senso Non faccio video su Youtube da circa 2-3 anni E ho pensato che sarebbe l'ora di tornare Perché mi divertivo davvero tantissimo a farli E sinceramente mi manca, mi manca Adesso sono all'università, perciò avrò un pochino più di tempo da un lato, ma anche meno tempo dall'altro perché, vabbè, è tutto un casino. Però mi ci impegnerò, magari riuscirò a fare qualche video, non aspettatevelo nell'immediato, però magari ce la faccio. Niente, volevo... volevo solo dirvi che cercherò di fare video di tutti i tipi, partendo dai videogiochi, che adesso ho preso la Playstation 4, al tempo io registravo... Con la Play 3... Ah! E, quindi registravo col telefonino attaccato a una ciclette che registrava lo schermo davanti a me. Non avevo neanche quella diavoleria che registrava lo schermo perché non me la sono mai comprata e allora faceva schifo. Adesso, con uh, il fatto che ho la Play 4, posso registrare direttamente dallo schermo e quindi i video verranno più di qualità. Uh, volevo scusarmi per questo orribile maglietta perché orribile no è bellissima me l'ha regalata la mia ragazza è stupenda e niente ha ah, messo l'apparecchio all'età di 19 anni ho messo l'apparecchio quindi wow, che schifo però beh tutte le varie novità mi sono fatto crescere la barba che se vi ricordate in qualche video fa non c'era perciò beh le novità sono queste vediamo prossimamente sul mio canale e Beh, grazie per la visione innanzitutto una buona continuazione a tutti arrivederci presto